in tal senso che sono andato a documentarmi e l'ultima delibera di giunta comunale che è la 274 del 28 ottobre 2010 eh, parla, fa riferimento come oggetto della prestazione del contratto a un'attività, anzi ne leggo all'inizio dell'articolo 1 che dice oggetto del presente incarico è il supporto. supporto al Comune di Aviglia nell'attività di accertamento di certamente, limitatamente alle unità immobiliari che presentano le maggiori criticità relative alle aree edificabili e ai fabbricati di categoria D. È chiaro che eh, l'oggetto dell'appalto è molto differente da quello eh, che riguarda il Comune di Abbia e ha eh, un ambito di applicazione che è molto limitato, è riferito a due casistiche molto specifiche e perché richiedono un, un lavoro eh, limitato rispetto a quello che va fatto sul territorio di Abbia dove va verifi vanno verificati tutti i contribuenti e tutti gli immobili, è inevitabile che un contratto di quel tipo presenti un compenso il soggetto che gestisce il servizio molto più basso rispetto a quello che è stato posto a base di gara qui ad Asia. E Quando si parla di, parla di, no, di, si parla di al 4%, ho sentito parla di parlare di discussione al 4%, mi perdoni non conosco ancora, eh, non ho ancora... Sono, nostri, eh, quando è stata fatta la... questa gara, eh, l'aggio percepito da Equitalia era il 9% ed è stato abbassato, parliamo di riscossione equattiva eh? perché Equitalia percepisce un agio riconosciuto dal Ministero con decreto pari al 9% sulla semplice attività di riscossione equattiva che è stato eh, ridotto di un punto percentuale qualche mese fa, quindi noi siamo per la discussione equattiva a base di gara 9%, quindi lo stesso agio percepito da Equitalia ha giudicato 18, 62, se non male. il restante agio eh, che era 20% a base di caro aggiudicato al 18,62 non ha a che fare con l'attività di discussione ha a che fare con tutto un insieme di attività che riguardano l'accertamento e eh, la liquidazione della, delle posizioni dei contribuenti non in regola con i tributi che, che significa che vanno poste in essere tutta una serie di attività che non possono essere poste in essere, non essere, poste in essere dagli uffici comunali perché non abbiamo la, tutta la strumentazione necessaria ma non abbiamo anche le risorse umane necessarie per questo tipo di attività ed erano questi i presupposti a base della delibera del Consiglio Comunale del 2009 eh, quindi dicevo vengono poste in essere tutta una serie di attività che non hanno nulla a che vedere con l'attività svolta dal concezionario della discussione oggi in Italia domani chi sa eh, che si limita semplicemente a, eh, ad inviare le cartelle che gli vengono, eh, che vengono elaborate sulla base del ruolo consegnato al comune e ad incassare le soldi qui è necessaria un'attività di ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare esistente sul territorio di Andria, un incrocio con tutte le banche dati esistenti, un'attività capillare di verifica sul territorio, un'attività di back office e di front office, ma eh, anche una altro con l'invio di avvisi di accertamento e di liquidazione da parte del concessionario, ma spese a carico del concessionario. Quindi in quel 1872 l'ente non ha alcun onere, non ha alcun tipo di spesa, tutte le spese necessarie ad arrivare alla richiesta al contribuente del deuto sono a carico del concessionario. E in più viene fornito, sempre con quel 1872, al comune un zitta come sistema informativo sì, sì, sì, territoriale viene fornita sì, sì, sì, una macra del tutto italiano immobiliare cosa che il comune non ha quindi quel, quell'aggio va a compensare tutta una serie di attività tutta una serie di, sì, sì, sì. di ma scusate di ma il consiglio comunale è una decisione allora, la... che è ancora al termine della che è eh, il funzionario che decide se grazie prego allora fare regge al Consiglio Comunale dai ragionieri eh, poi eh, dicevo già prima eh, io oh, posso essere quello che è stato l'indirizzo del Consiglio Comunale se oggi l'indirizzo del Consiglio Comunale cambia oh. Oh, questa, è, è la questa è la questione non c'è no. alcun problema Bravo. sarà mia cura predisporre una delibera Bravo. per il prossimo Consiglio nel senso che il Consiglio oggi deciderà ma eh, è chiaro che eh, bisogna eh, essere eh, a conoscenza, quindi bisogna avere la consapevolezza e in questo senso era anche la mia nota di riposta la vostra scorsa, quando lei consigliere Ludovici eh, mi dice che era una lettera firmata da 16 consiglieri, è vero, ma io vi ho messi a corrente del fatto che quella vostra richiesta era basata su presupposti errati, cioè su un corrente che in realtà non ci sono perché non, non esistono incongruenze tra gli atti che sono stati approvati dal Consiglio e quelli che sono stati tolti a base di altri quindi era mio dovere informarvi di in un'errata valutazione da parte dei consiglieri che comunque io non posso nessuno al mio posto dirigente può revocare un lato per mettere una gara sulla base di una richiesta anche di questi e servizi consiglieri perché io è agito sulla base di un indirizzo del collegio del consiglio che è stato emesso collegialmente con una delibera quindi solo con una delibera si può procedere in senso opposto ma bisogna avere la consapevolezza che questo ci espone a una serie di conseguenze. Intanto il 31 dicembre andrà in prescrizione l'annualità dei tributi e sicuramente se si va in questo senso non sarò io a risponderne che eventualmente dovesse essere chiamato questo uh, dagli organi competenti, ma bisogna anche sapere che c'è il rischio che ci, eh, la società aggiudicataria, firmataria di un contratto, ci possa chiedere il risarcimento dei danni, danno emergente e cessante, e che possa anche eh, qualcuno chiamarci a rispondere di tutta una tassa, perché noi oggi abbiamo una gara giudicata con un soggetto individuale che cambiare le regole è, è pericoloso. Il Consiglio è Sovrano. Il Consiglio è Sovrano. l'ultima basta. Il consigliere è ne ha la facoltà. E poi quanto viene da questo dai? è proprio che se non parla mazzone, non capiamo neanche noi. Eh, eh, dobbiamo capire me quello che no, eh. dice, perché lì questo qua non capiamo quello che puoi dire. Quello che abbiamo sollevato noi, che è strano, perché noi all'inizio del Consiglio Comunale Sindaco parlavamo di risparmiare dei denari e non c'erano i denari. A certo momento arriva una mozione che ti permette di risparmiare i denari, perché mi devi spiegare, che dall'aggio dall'8 al 18 al 72, no, al 4%, c'è la differenza del 14% perché non ve la cava Su quello che riguarda la gara, ma tutto bene quello che lei ha detto. La cosa che ancora non rispondi è che. Lei, dirigente, o chi per lei, o, o il Consiglio Presidente, ha tardato a fare la gara. Secondo me l'ha denunciato lei. Perché lei la gara la doveva fare immediatamente nel 2009. Ma lei aveva fatto così, c'è venuto sempre in Italia. E quindi mi dovete spiegare. Perché mai, che non è che noi ci siamo qui. Non ci mandiamo qui. E l'incasso Dio ci manca neanche la possibilità di arrivare più di là. Ma io mi chiedo, le voi per seguire questi cittadini evasori, tanto gli hanno levato tutto, ce ne vuole il niente Ci levato niente, le hanno levato tutto, ne vuole più niente, tranquilli gli hanno levato tutto, non ti preoccupare Fortunatamente che Monti, perché gli sta levando un po' le cose no? ha fatto il decreto Salva Italia, lei ha giudicato la gara dopo il decreto Salva Italia dove, dove dice chiaramente, fa fuori l'Equitalia e gli dice tu la giudica al 4,5% perché tu la devi giudicare dopo il decreto Salva Monti a aprile al 19%, anche Al 19, 19, 19, 19% si capisce, si capisce. Però simbolo non si capisce perché gli state arroccando che invece giustamente vuol dire, oh portiamo il tutto e alziamo la mano tutti e 17%, compreso 10, le 16, no? A, Andiamo con la normativa di salvaguardia, lì come si chiama, lì, il dispositivo a tutti, e andiamo a verificare tutti, perché a meno che non ci sono cose strane, se si risparmia il 14%, alla ditta gli, gli, gli, gli si fa capire. Ma se io domani faccio una domanda per andare distributore e poi finisce a benzina, arriva il comune che ci comoda più a fare il distributore? finisce a benzina. Cioè, non ho capito? Esce la legge che mette l'accio al 4,5% e noi ci scialiamo? No, perché non l'abbiamo fatta prima, noi eravamo il 19. Questo è per il E quale motivo è stata fatta dopo? Non ce l'avevamo nel 2009. Noi ce l'avevamo dopo. Grazie. Grazie. consigliere a tutti i consiglieri e a facoltà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 No, noi ne parliamo già nei consigli comunali eh, di questa lista che sta entrando eccetera, che apriglia dopo di circa 16 milioni di euro che deve essere risposta dall'Asia, questo c'è circa eh, 10 ragazzi laureati che non sono soltanto capaci di trovare dei casi de, soltanto in campagna elettorale, cioè attraverso il cadastro, la Camera di Commercio, attraverso le residenze, se si vuole, cinque ragazzi, visto che mancano anche i posti di lavoro, sono, capa, sono capaci eh, a, a tutto campo a trovare veramente chi è che paga e chi che non paga, cioè, mi, mi associo a quello che ha detto il collega Lovici, non vuole andare oltre, però la sua chiusura... Ci ha fatto capire che anche in fase di sospensione dovremmo preoccuparci perché comunque poi vincerà l'AIPA. Questo ci ha fatto capire lei. Comunque perde il comune, non vince Alba, comunque il per comune. Perché nel momento in cui vanno in prescrizione dei tributi, con per quel per perde comune che non incassa... E se il comune non è capace a farsi pagare, scusi vincente, ma se il comune non è capace a farsi pagare, ma il comune è capace a trovare nel momento di reazione tutti quei cittadini e perdere tanti voti? E dagli stessi cittadini bisogna tornare a per dire essere vigili, il comune deve essere vigili su chi paga e su chi non paga. Oggi come voi vi a cinque ragazzi, cinque dell'ufficio ragioneria, dell'ufficio patrimonio del comune, che stanno facendo a tutto campo, stanno visionando a tutto campo le persone che non pagano, che non gli stanno togliendo lo scappello dalla chigliottina, non gli stanno togliendo lo scappello, non li portano al macio, si cerca di aiutarli e si mettono a condizioni, questo deve fare una comunità che è vicina ai cittadini, questo deve fare Grazie al consigliere poi. Grazie al consigliere Giorgiani per eh, Solo una cosa non, consigliere Ludovici eh, non volevo non rispondere alle eh, istanze che sono state presentate e che gli argomenti trattati sono stati tanti per cui poi nella discussione qualche punto sicuramente mi è sfruggito eh, allora, eh, la, eh, questo tipo di, di appalto è un appalto che è abbastanza complesso e come dicevo prima sono stati presentati sette progetti eh, che erano non, solo, non, non riguardavano solo l'offerta economica quindi l'aggio, la percentuale di guadagno richiesto dalla società ma riguardavano le modalità di esecuzione del servizio e eh, quindi la commissione eh, di gara ha, eh, ha avuto la necessità di, di leggere, approfondire, comprendere e valutare sette progetti. Questo ha portato a far sì che i tempi eh, della gara fossero diciamo, un po' più lunghi del normale, ma la, la procedura di gara è partita nel 2009, non nel, non nel 2011, non nel 2012, l'aggiudicazione definitiva è stata fatta nel 2011. La giudicazione provvisoria, da parte del 2011 abbiamo avuto come commissione la necessità di chiedere dei chiarimenti e poi dei supplementi di chiarimenti alla ditta giudicataria, questo perché lo prevede la norma, in relazione ad alcuni elementi dell'offerta di cari. Una volta che... Mi chiedevo... Scusate, che significa? Però non si è messi ha tolto 10 e molti hanno messo lì no, se parla al microfono quando poi mi no, spiegherai no, no, la parola no, ma no, no, no, non mi l'incontro che significa perché lui la... è la... deputato è al Consiglio Comunale e lui è stato eletto per essere vigile sui diratti della maggioranza noi questo stiamo facendo cioè siamo quasi un non sto ricattando nessuno consigliere, sono state avanzate delle perplessità sui tempi della gara e sto fornendo chiarimenti. Poi adesso stiamo andando incontro, mi sembra di capire, a una sospensione di questa no, cosa La sospettiamo, si farà uno studio di settore decidete questo? no, ma no ci... avete una domande, consigliere domande. Domande. il consigliere Ludovici ha detto che non avevo risposto alla domanda ma mi sto però lei mi parla del 2009, 2008, 2007 a noi ci hanno affegato di meno questo noi siamo stati letti l'altro ieri siamo vigili su alcuni atti che secondo voi, secondo voi sono impropri hanno delle ostatività riguardo e quindi siamo preoccupati lei non direi che stava a 30.700, siamo a questa legge da c'è una violenza, probabilmente non c'è stata opposizione, oggi sono l'opposizione. Se parla il microfono, sarà inutile che parla perché non viene registrato gli altri, però ci sono gli interventi degli altri consiglieri, consigliere Montesi nella facoltà. Grazie per la sua cremenza. No, no, no, è vero, è vero. Allora. A eh, è innanzitutto, è venuta, a prescindere, stiamo parlando di vasori e sono d'accordo che sono vanno ricercati eh, per seguire. Uh, uh, poi, per quanto riguarda lo che noi chiediamo, il controllo che noi chiediamo, io abbiamo visto un interlocutore a questo consiglio, al sindaco Presidente, al dirigente, a noi. Oggi 10, è cambiata, è totalmente diversa. Quindi andiamo, abbiamo fatto un contratto solito, dopo mi risponde, dopo mi risponde, se Sempre, con Euro si paga c'è ragione, ma molti euro, come dice qualcuno, da 1,05 siamo a 6,65. Eh, per quanto riguarda il eh, 4%, perché lo sta dai, io penso che siano per due dire, importanti Possiamo rivedere se c'è la possibilità di cambiare questo, questo atteggiamento, questo contratto, questa cosa. Poi una cosa che c'è, oh, sono i ricatti che si, ho visto che ci eh, un documento fatti fra tra voi. E poi, eh, sì, il prossimo, eh, il massone, sì. Lei mi dice che i responsabili del Consiglio perché ci sono dicembre scade l'annualità eh, per quanto riguarda i tributi. Non sono suggerimenti, perché io le dico, sono due anni che il contratto è stato sospeso. Poi, dal 26 aprile, il contratto è stato sottoscritto alla mancanza di un consiglio comunale. Questo è già pesante, come risposto. Fino al 28 settembre, dice che i soldi che aveva mancato guadagno a Chi ci dà? No, no, no, no, il Comune di Arde, a noi, gli evasori che sono pescati da, dal 26 aprile al 28 settembre. Questi chi ci dà i soldi a voi? Vi trovi soldi il mancato guadagno del comune su un sul contratto sottoscritto il 26 aprile dove sono? chi paga? gli uffici sono stati aperti? l'agenzia è funzionante? non me la raccontate qualcuno che alza la mano che già sono andati gli uffici a chiedere addirittura gli iscritti, i comuni, perché al comune ci sono dei i c'è ancora da quindi lasciate perdere